Io mi chiamo Stefano Lucchitto e sono un operatore del mercato ortofrutticolo di Porta Palazzo. Il mio attuale lavoro l'ho iniziato tanti anni fa, affiancato ovviamente da mio padre e i miei zii. È un lavoro di famiglia. Il mio lavoro si svolge partendo dal mattino verso le tre e mezza, quattro. Vado a acquistare le merci per esporre sulla mia attività commerciale. Poi mi carico le merci mi dirigo verso il mercato di Porta Palazzo, dove esercito la mia attività. Organizzo la mia attività montaggio, attrezzature e quant'altro espongo le mie merci. Inizio la vendita al mattino abbastanza presto, da lì eh, c'è la mia vendita di tutta la giornata. È un mercato multietnico che troviamo tutte le nazionalità, tutte le, le persone dal sud Italia, nord Italia, che vengono a comprare, che vengono a visitare questo mercato stupendo, che è il primo mercato, all'aperto più grosso d'Europa. Porta Palazzo è molto importante per Torino perché dà lavoro a tante famiglie. Saranno 2000 famiglie magari che mangiano dietro a questa attività. Offre un prodotto il mercato a tutte le tasche. Da, da quello che ha le 10 euro per fare la, la spesa a quello che può spendere un po' di più a chi vuole mangiare il prodotto di un livello discreto a un livello superiore abbiamo un'offerta a rapporto qualità di prodotto e prezzo altissimo il mio rapporto con le persone del luogo trovo che sia una cosa stupenda perché ti relazioni con tante tipologie di persone e varie classi sociali, c'è l'operaio, c'è il libero professionista, l'industriale, l'artista. Può esserci anche il politico. In questo mercato vedi tante realtà. Tu dai a tutti un qualcosa e loro ti danno qualcosa. Vedi crescere i figli del tuo cliente quando arrivano da piccoli e, e tu cresci con loro. Diciamo fondi un'amicizia, crei un'amicizia talmente importante che viene. va dopo il lavoro. Io trovo che la nostra categoria viene ascoltata non molto. Vorremmo più confrontarci con le decisioni che ci sono a livello comunale, più punti di informazione, più pubblicità, perché ci manca anche della pubblicità per fare conoscere questo mercato anche alle persone che vengono da fuori, a parte che è molto conosciuto, ma fare vedere il lato, secondo me, bello del mercato che si è perso che si potrebbe riscoprire anche per le nuove generazioni, perché le nuove generazioni conoscono la grossa distribuzione, ma quello che dà il mercato, secondo me, non potrà mai dare la grossa distribuzione la stessa cosa. Ritengo che noi abbiamo una marcia in più. Avere tante culture diverse in quest'area mercatale, secondo me, è una cosa bellissima per me, perché ti interfacci con con varie persone che vengono da vari paesi, con ognuno ha le sue problematiche. Comunque nello stesso tempo ognuno porta qualcosa e noi portiamo la nostra cultura, ci scambiamo, condividere un pasto con una persona di un altro paese e raccontarsi. È come fare un viaggio al loro paese. Il mio lavoro negli anni è cambiato moltissimo perché anni fa c'erano ovviamente molti meno centri commerciali, e quindi l'offerta diciamo, che c'era al cittadino era più bassa. Non vendiamo più i volumi eh, di merce una volta perché la gente che arriva qua è ridotta. Però eh, negli anni trovo che siamo cambiati, che siamo cresciuti, maturati e nello stesso tempo abbiamo migliorato i prodotti che si offrono in quest'area mercatale. Noi se vediamo un cliente in pericolo noi soccorriamo, comunque cerchiamo di evitare queste cose. Anche se non è il nostro lavoro, sicuramente tuteliamo il nostro cliente. Perché il nostro cliente può essere mio padre, mia madre, mio nonno, mia nonna, un fratello. Il mercato è casa mia e io cerco di tutelarlo. E voglio che il cliente, quando venga qua, sia sicuro. La polizia della piazza viene effettuata tutti i giorni dai ragazzi, che li conosciamo tutti, ormai siamo quasi tutti... In famiglia, però secondo me si potrebbe ancora migliorare ancora ulteriormente questo, questo servizio. Eh, noi eh, utilizziamo, riportare le, le casse, comunque le merci al compattatore che una volta non si utilizzava. Si dà un contributo anche noi al, all'azienda che pulisce il mercato. Con gli altri esercenti, per me, ho un bellissimo rapporto, per me è, un, è una famiglia allargata, diciamo. Sono reinventati con il riciclo delle merci che noi scartiamo. Ci sono dei ragazzi che vengono a prenderle tutti i giorni, noi le mettiamo da parte, loro vengono a prenderle per la gente meno agiate che comunque che non possono magari fare la spesa da noi. No, secondo me le regole che ci sono per le specifiche sulle merci è giusto che si siano perché il consumatore deve sapere cosa va a acquistare, anni fa magari non era così presente, adesso negli ultimi anni questa cosa c'è e, e le regole comunque, le regole ci vanno. Il futuro di Porto Palazzo eh, lo vedo eh, in modo positivo se ci veniamo sostenuti riprendendo qualche cosa in merito a delle piccole rifinizioni a livello gestionale del mercato, perché il mercato di Porto Palazzo secondo me non, non ha confronti con nessuno, non può essere con nessuno, perché è un'entità a sé, è una realtà che non esiste da, da nessuna parte e può solo migliorare, come è stato negli anni è migliorato e si può ancora crescere ancora di più per dare un servizio migliore al consumatore. Se tutti noi ci mettiamo una buona volontà, Sicuramente lo vedo solo roseo e è anche per il cittadino un'offerta maggiore per il futuro. Non è solo venderla merce, esporla in un certo modo dagli colore, mettere il prodotto verde vicino a quello rosso per risaltare. Io mi ritengo un artista e penso che i clienti ci vedono come degli artisti del mercato.